Raga, oggi vi racconto una storia. Baby. Mamma! Oggi vi racconto di quella volta che un ladro entrò in casa mia. No, e praticamente arrivo appunto qui, e a sto punto fa: Walked in this party and these girls looking up. Skinny jeans on, you know my head. C'è qualcuno in casa? Sì, io, dimmi. Scusami, ma cosa stai facendo? Sto sto rubando qualcosina, tranquillo. Ah, allora ruba, tranquillo. Sì, sì, tranquillo, sono solo un ladro. Pensavo fosse Santini No no va no no, no no Non sono quel tumore Dai prendo il letto allora Che mi serve Buon amè non è vincente Buon meno Lo rubo io da solo tranquillo Buon non è